il palazzo normanno sorse sulle macerie di un antico castello ricostruito nell'undicesimo secolo le opere di ampliamento e consolidamento della fortificazione vennero compiute dai feudatari che si susseguirono nel corso degli anni a partire dalla famiglia dei falcone nel 1192 fino ai gentile otto anni più tardi nel 1556 il castello cambiò la sua connotazione e da fortino militaresco divenne palazzo gentilizio. Questo accadde ad opera dei nuovi proprietari, gli squarciafico, nobili banchieri genovesi dediti al commercio e agli affari. Fu per loro mano che il palazzo si dotò dell'attuale portone d'ingresso che sostituì del tutto l'uso del ponte-levatoio. La facciata monumentale, invece, venne ingentilita negli anni a cavallo tra il 500 e il 600 per volere della famiglia Pinelli Pignatelli, come pure subirono trasformazioni le finestre e i balconi sontuosamente decorati in stile barocco. Nel 1927 la marchesa Anna Ravaschieri Pinelli Pignatelli decise di donare l'intero palazzo ai frati minori terziari dell'addolorata, terminando così la lunga e prospera proprietà della nobile famiglia dei Pinelli Pignatelli.